Thank <laughs> you. cari fratelli e sorelle, bentrovati. In questa terza domenica del tempo di Pasqua incontriamo e meditiamo sul meraviglioso testo che conclude l'episodio dei discepoli di Emmaus, Gesù che si manifesta all'intera comunità nella prospettiva secondo Luca. È interessante perché i Vangeli, se ci fate caso, non dicono come Gesù sia risorto ma comunicano l'esperienza del risorto vissuta dalla prima comunità, ma soprattutto trasmette a noi delle coordinate per continuare a vivere questa esperienza di Gesù vivo e presente in mezzo a noi. Andiamo al testo. I discepoli di Emaus ritornano dalla comunità riunita e raccontano quanto fosse loro accaduto lungo la via e come avessero riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Allude chiaramente all'Eucaristia dove Gesù continua a rendersi presente, continua a spezzarsi per noi, a farsi cibo, a donarsi, a comunicarci la sua vita perché attingendo alla sua vita, vivendo la sua parola, possiamo diventare anche noi pane di vita per gli altri, donandoci sulle orme del maestro. Mentre parlavano tra loro, Gesù si manifesta e si pone in mezzo. Gesù stette in mezzo e disse pace a voi. Che bello! Dove sta Gesù? In mezzo alla sua comunità, alla chiesa. È lì che si rende sempre presente, specie quando la sua comunità è riunita a celebrare insieme. In Matteo ci ha anche detto dove due o più sono riuniti nel mio nome io sono lì, in mezzo a loro. Che bello questo in mezzo. Sarebbe interessante scorrere questo termine nei Vangeli. Vi dico soltanto due passi indicativi. In Luca 22:27 Gesù dice Io sto in mezzo a voi come colui che serve. E in Marco 9:36, mentre i discepoli discutevano tra loro su chi fosse il più grande, prese un bambino e lo pose in mezzo a loro. Ecco Gesù dove sta? né in alto né davanti ma al centro e tutti sono attorno. Richiama ad una parità di relazione con lui e tra di loro, tra i discepoli. Sta lì in mezzo, nella relazione, in mezzo ad un tessuto che pian piano si potrà chiamare comunità e lo sarà man mano che la comunità prenderà consapevolezza della presenza in mezzo ad essa di Gesù risorto che continua a rendersi presente, e a donare la sua vita, la sua grazia. Gesù è il centro della Chiesa e in Lui l'unità diventa possibile. Lui rende possibile quell'unità nella diversità che è la Chiesa ed è la missione della Chiesa, definita dal Concilio Vaticano II segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità del genere umano. È grazie al Signore che diventa possibile l'unità la sfida meravigliosa dell'essere uno in Lui, come Gesù ha pregato in Giovanni 17, Padre ti prego perché tutti siano una cosa sola, come tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola. Gesù dunque è il centro della Chiesa, ma lui vedete non si pone al centro dell'attenzione come spesso facciamo noi, alle prese con i nostri vuoti affettivi, alla smagnosa ricerca di considerazione e affetto, no, lui sta al centro in un altro modo. Io sto in mezzo a voi come colui che serve. Potremmo dire che Gesù è il centro propulsore dell'amore, dell'amore che si dona, più convergiamo verso questo centro, più orientiamo a Lui il nostro cuore, la nostra volontà, più ci nutriamo del Vangelo cercando di viverlo, più veniamo decentrati da noi stessi, liberati cioè dalla nostra tendenza a vivere per noi stessi, diventando a nostra volta dono, servi, servi di Dio, a servizio della vita in tutte le sue forme. Sì, più Gesù è al centro, più convergiamo a Lui, più prendono vita le nostre comunità, più rifioriscono le nostre famiglie. E nell'amore reciproco, e nell'unità delle nostre comunità, e nell'accogliere l'altro perché l'altro si senta realmente a casa che possono credere, che il mondo può credere che realmente il Signore è risorto, è vivo ed è presente in mezzo a noi e in noi. Andiamo avanti. I discepoli erano spaventati al vederlo, Pensavano fosse un fantasma. Il termine greco è lo sconvolgimento del mare durante la tempesta, erano proprio scossi. Gesù, allora, per aiutarli ad uscire da questo sconvolgimento, disse «Perché sorgono dubbi nel vostro cuore?» Di per sé il termine greco, il dialogismos. potremmo meglio tradurlo con «Perché sorgono pensieri vuoti, ragionamenti vani, sullo sfondo delle paure nel vostro cuore?» Qualcosa di importante, vedete, tante volte sorgono anche in noi dei pensieri forti che nascono purtroppo sullo sfondo delle nostre paure e alimentano le angosce. Iniziamo allora a seguire questi pensieri inconsistenti che ci avvinghiano in noi stessi e ci rinchiudiamo nella paura e nella tristezza. Qual era il problema dei discepoli? Erano ancora intrisi in pensieri di morte, hanno visto Gesù morire finire nel sepolcro, come è possibile che risusciti? È impossibile perché la morte è più forte, non è possibile che sia risuscitato addirittura con il corpo, casomai sarà sì e no un fantasma, cioè la vittoria della morte continua a regnare nel loro cuore. Ecco i discepoli sono ancora rinchiusi nelle paure, Gesù dunque dà voce alle loro paure e coinvolgendo tutti i loro sensi fa prendere loro consapevolezza che non è un fantasma, uno spirito, ma è lui in una condizione risuscitata con un corpo glorificato e dice loro guardatemi, toccatemi, datemi qualcosa da mangiare proprio perché i discepoli capiscano che Gesù non è un personaggio del passato ma è una persona concreta, vivo, risorto che è lì in mezzo a loro ed è lì in mezzo a loro a far loro il dono della pace, pace a voi. Cristo è la presenza di Dio, è la manifestazione dell'amore risorto che vince la morte e infonde pace ai cuori, che sdogana dalla paura della morte che ci porta a vivere per noi stessi. In questo stare con Gesù, in questo toccare Gesù, in questo ascoltare Gesù, potremmo dire che i discepoli passano dalla paura alla gioia incredula alla fede, ma per arrivare alla fede, per fondarsi meglio, hanno bisogno che Gesù apra loro le menti a comprendere le scritture. Credere in Cristo non significa mandare la ragione a spasso o sentire più sentimenti con i quali ci lasciamo portare a destra e a sinistra, ma affidarsi a qualcuno e fidarsi di qualcuno e di ciò che questo qualcuno ci dice. Dunque anche la nostra intelligenza, la nostra ragione si nutre e si nutre innanzitutto attingendo alle scritture, poi formandosi attraverso catechesi, letture spirituali e poi con la vita nella comunità credente, attingendo i sacramenti e quant'altro. Dunque Gesù apre la mente alle scritture e ciò che già aveva fatto con i discepoli di Emmaus. Li aiuta a cogliere come tutta la sua vita sia stata guidata dalle scritture, come la sua vita sia compimento delle scritture compresa la sua passione e morte. E qui potremmo dire che dà una chiave di senso profondissima. Perché? Perché cosa libera i discepoli dalla schiavitù della paura della morte? Cosa libera il nostro cuore dalla paura di fare della nostra vita un dono e di fidarci fino in fondo di Dio? Scoprire che il Signore stesso è risorto proprio perché nel suo farsi uomo è stato fedele fino alla fine al Padre e ha donato per amore la sua vita. Noi, attingendo a Lui e lasciandoci guidare dalla scrittura e dal Suo Spirito in noi, diventiamo capaci di fare altrettanto. Veniamo liberati da quella tendenza a vivere per noi stessi e diventiamo capaci di fare della nostra vita un dono. Manifestandosi risorto, mostrando le sue piaghe, le sue mani e i suoi piedi, non solo vuol far capire che è davvero Lui, ma che quelle piaghe, quelle ferite, sono ora feritoie di luce, cioè... La risurrezione non è l'annullamento della storia precedente, ma il compimento di ciò che si è vissuto, anche di quelle ferite, subite, attraversate con amore, offerte per amore che vengono trasfigurate in Dio. Qui abbiamo qualcosa di meraviglioso che ci aiuta a rileggere tutta la nostra vita, anche le sofferenze, anche la morte stessa, ci aiuta a leggerle nella chiave del compimento ad esempio, una sofferenza che attraverso alla fine della mia vita e magari mi devasta nel corpo, offerta al Signore e vissuta unitamente a Lui, non è rovina, ma è compimento di una vita donata che non culmina nel nulla ma nell'incontro con il Dio dell'amore. Cari fratelli e sorelle, questo testo ci annuncia la bellezza dell'esperienza del risorto che continua essendo presente tra noi, specie nella comunità della quale è lui è il centro, e ci annuncia che davvero possiamo vivere la sua risurrezione nella nostra carne, pur vivendo nella condizione terrena, nella fragilità della nostra condizione umana, nella fede già siamo risorti in Cristo, a lui crediamo e a lui apparteniamo allora tutta la nostra vita anche le ferite subite le piaghe le sofferenze attraversate i nostri dolori in dio saranno trasfigurati saranno gemme dell'eternità e già ora uniti a lui diventano guarigione per noi e per gli altri come diceva un autore spirituale diventiamo in un certo senso guaritori feriti e la luce della risurrezione che ci aiuta a fare delle nostre piaghe Varchi di luce della luce risorta di Cristo in noi, che ci aiutano a farci prossimi agli altri e a toccare con la luce del Suo amore e della Sua misericordia le ferite degli altri. Solo a questo punto, concludendo, ecco l'invio del Signore: invia i Suoi discepoli, che sono Suoi testimoni, ad annunciare la conversione per il perdono dei peccati, che ti offrono in Cristo una vita nuova, una vita risorta. L'invito dunque a lasciare il vecchio, il peccato, ciò che sa di egoismo, ciò che sa di chiusura e aprirsi a nuovo alla vita, al profumo della vita che è l'amore, che è la vita vissuta in comunione con Dio e con gli altri, per essere testimoni di quest'amore divino che vince ogni male e che ci dà modo di vivere ogni cosa nella sua luce. Che il Signore vi benedica cari fratelli e sorelle e buon cammino di risurrezione a tutti. Pace e bene.